Mi pentirò tantissimo di aver fatto questo video, ho paura. Sto per aprire il primo TikTok in assoluto che io abbia mai fatto. Vogliamo partire? Eh? Buon day! Io sono Barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovissimo video che so che me ne pentirò, me ne pentirò tantissimo Vi faccio un sondaggio perché a me dispiace toglierlo, ci ho messo tantissimo a farlo ed è venuto così bene Commentate subito, cosa faccio l'albero di Natale? Lo lascio o lo tolgo? Commentate Il video di oggi penso sarà il più cringe della storia del mio canale YouTube Perché so che la vostra serie preferita, quella che vi piace di più guardare sul mio canale è quella delle reaction ai TikTok Ho reagito a ragazze, ho reagito a ragazzi, Ho qualsiasi cosa Tranne che ai miei video reagirò ai miei primi tiktok io ho tiktok ancora da quando era musical quindi ai primi musicale anche Mi vergognerò tantissimo Ok tiriamo fuori l'arma del delitto ovvero il mio telefono e scorriamo, scorriamo, scorriamo, scorriamo Comunque l'avete vista la mia nuova felpa petacolo? Pelosa, bellissima La trovate in descrizione O nel primo commento, giù nei commenti Che petacolo, che petacolo TikTok Non ci voglio credere, per sbaglio ho chiuso l'applicazione Io già ho il cringe addosso Cioè ho, ho vergogna Cioè io vedo l'anteprima del primo TikTok Del primo music, richiamatelo come lo volete Cioè ho i capelli lunghissimi Vogliamo partire? Sto per aprire il primo TikTok in assoluto Che io abbia mai fatto Vado eh Fa fatica anche a partire Oddio Oddio Dio Oh mio dio si è bloccato Proprio sul punto più brutto Si è bloccato Ma che cazzo sto facendo Ma cos'è Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Passiamo con il secondo Ovviamente non andremo in ordine Perché ne ho fatti tantissimi Però i primi sono i primi Ma cosa cazzo avevo in testa E perché continuano a bloccarti? Mia sorella quanto era piccola Questo con Chiara Beh questo è, questo è divertente Questo è divertente Po finalmente ho tagliato i capelli Non so cosa mi fosse passato per la testa di avere dei capelli lunghi fino a qua Ma in questo TikTok che sto per aprire li ho tagliati Descrizione Sì l'ho fatto tagliati Ma cosa sto guardando? Ho fatto tipo Cioè avete presente così Oh mio dio Tanto Babbo Natale Con mia sorellina Ma non ero capace Ma non, perché facevo queste robe che non ero capace Perché facevo queste robe che non ero capace Non sapevo neanche le parole Ma cosa Sto guardando Ma non ero no, Non ero capace raga Perché qualcuno non mi ha mai detto nulla perché nessuno mi diceva, non sei capace, smettere di fare queste cose Perché? Ce n'è uno con mia nonna Vediamolo <ride> Nonna bellissima Un bacione alla nonna, ciao nonna uh, uh, C'avevo il fisichino qua, eh C'avevo il fisichino qua, eh Guardalo, guardalo come se... Ma che c***o faccio? Ma che c***o faccio? Ma che c***o sta? Sto dicendo troppe volte c***o in questo video Qua c'è un nuovo taglio di capelli ragazze, occhio, suono non disponibile. Guardalo, così. ma cosa. Cosa? Cosa? Però i capelli eh, che ciuffo c'avevano? Incredibile, adesso ho i capelli che sono rovinatissimi. Allora aspettate perché questo me lo ricordo, cioè non mi ricordo com'era ma mi ricordo il suono era una certa dico, spettacolo! E lo facevano tutti spettacolo Raga, sto volando, raga, sto volando tantissimo. È un TikTok di un evento, vediamo un po' cosa ho fatto. Con una canzone di Benji e Fede mamma mia quanti ricordi, raga, tanti ricordi. Questo era un mio evento a Cagliari, bellissimo. E questa è una challenge che adesso va su TikTok ma io già l'avevo fatta ai tempi, eh, già l'avevo fatta ai ero avanti Mi era andato anche in evidenza, poi quando hanno fatto TikTok mi hanno tolto l'evidenza Guardalo, guardalo, guardalo, ma quanto me la menavo, tantissimo Andiamo su, andiamo su, andiamo su, scorriamo di un po' Raga, questo penso sia uno dei più cringe che io abbia mai fatto. Allora, non so se qualcuno si ricorda i tempi della tectonic. Ok, quei balli che facevi così. Ok, che sembrava un mongoloide. Ok, quei balli della tectonic. Dato che tutti facevano i musical o comunque tutte quelle robe lì con le mosse, io non ero capace, ho detto faccio la tectonic, che nessuno la conosce. E infatti, questo video mi era andato anche questo in evidenza e tutti mi commentavano, wow, quanto sei bravo come hai fatto a imparare tutti questi passi. Nessuno sapeva che era un ballo ignorante. Guardatelo. Godetevelo. Eh? Che ballerista. Che ballerista. Eh? Eh? Che ballerista. <ride> ok, andiamo avanti. Questo è periodo bandana. Oh no. Mamma mia, non so le parole. Non so. Cioè, raga. Ci sono io che faccio... Perché quello era il trucco, quando non sapevi le parole tu muovevi la bocca e sembrava... Ti insultavano, perché io ricevo tanti insulti, eh, quando non sapevo le parole. Però nessuno mi diceva non sei capace, no, mi dicevano solo non sai le parole. Invece no, dovevate doveva steccarmi. Ovviamente... Il fatto che io non sapessi fare tutti quei balletti mi portava a caricare anche dei video normali su TikTok Cosa che adesso è una roba normalissima Tutti caricano dei video normali, dei video che magari riprendono, storie Instagram eccetera Però io sono stato il primo a farlo Perché ero l'unico, è, è stato per caso che io fossi stato il primo Perché ero l'unico a non essere capace a fare queste cose Anche se nessuno me lo diceva, io me ne rendevo conto Quindi pubblicai questo, che era una mia performance a Bologna Dove twercavo anche quello se può far malissimo, però piaceva. Godete però. Perché questo è un cringe incredibile. Perché tutti mi davano retta? Perché? Guardatemi, guardatemi, guardatemi, guardatemi. Oddio. Poi scorriamo, scorriamo avanti. Questo, questo... Ma? Questo qua? Questo? Raga questo, questo, questo, questo mi è venuto bene, eh. non voglio dire, ma questo mi è venuto bene eh. Non vorrei dire, ma questo mi è venuto bene Dopo un po' credo di essermi reso conto che seriamente quei balletti non facevano per me E iniziai a caricare praticamente solo video miei stupidi Ma andavano, andavano perché chi meglio di me sa farlo stupido E io non è che lo faccio, lo sono Vedi, vedete, video raggiungiamo i 70.000 Con le mie facce che mi contraddistinguono da sempre ormai Guarda Spillo che giocoliere, ma incredibile. Sha la la. Drunk. Sha la la. Poi ne abbiamo un altro con un tutto incredibile. Ero ciccione. Perché? Perché? Perché? Io perché continuavo a riprendermi che avevo una panza che faceva provincia? Ma cos'è? Aspettate qua ce n'è uno bellissimo me lo ricordo Qua correva l'estate 2017 ragazzi Tuffo del campione Eccolo Basta finito così Eccolo Eccolo Vari tuffi Bellissima <ride> Quanto ero mongoloide? Lo sono rimasto tra l'altro, eh. Qua cambio di nuovo il colore dei capelli Suono non disponibile, per fortuna Eccolo Guardate che capelli Che ciuffo Che ciuffo Mamma mia Mamma mia Ma che... Con... Con... Con... Perché? C avevo un deodorante in mano Eh, guardate che occhioni che avevo Che occhioni Non puoi capire quanto è stato carino ieri Ma cos'è sta roba? Ero impazzito Comunque cambiavo tagli di capelli e colore Come se non ci fosse un domani, eh? Era di sto colore eh Era di sto colore Qua siamo in metro a Milano Incredibile Eccolo Credevo davvero di essere simpatico Facendo questa cosa Raga ho festeggiato il mio compleanno In Duomo Due anni fa No tre ripostai dei video Che avevamo fatto delle ragazze Che erano venute a farmi gli auguri in Duomo E questo qua me lo ricordo Che questa ragazza mi prese in braccio Guardate Mi teneva proprio al sicuro <ride> Che bello se avete qualsiasi video con me qualche foto mandatemela tutti in direct perché mi emoziono sempre a guardare queste cose Attenzione qua, voglio farvi notare che, che abbinamento ho fatto di colore C'è il verde, c'è il nero, c'è il rosa Quella è la prima felpa petacolo che non è mai andata in commercio, era una prova E questa canzone vi giuro l'ho fatta non so quante volte, mi piaceva tantissimo Chi se la... raga, se qualcuno se la ricorda, se qualcuno c'era già ai tempi di questa canzone Che l'avevo messa anche come intro commenti Con hashtag Io c'ero Bellissimo raga Bellissimo Comunque sto notando Che in alcuni tiktok La barba Ce l'avevo Ero Giuseppe Barbuto La barba E ve ne faccio vedere uno Che è cringe Questo è il più cringe Di tutti Oddio! Oddio! Cosa cavolo? Cos'è? Ah. Qua 1, ricordo che mi hanno insultato Mi hanno fatto bene allora raga questa reaction ai miei vecchi TikTok termina qui, sono tantissimi, vorrei farne un altro episodio, quindi lasciate like, condividete questo video, commentate con hashtag ne voglio ancora. Se vedo che questa serie vi piace porterò un altro video dove reagisco ai miei vecchi TikTok. Questo era il primo episodio ed era cringissimo Vi lancio una sfida Se anche voi avete il coraggio di condividere i vostri vecchi TikTok I vostri vecchi musicali, Mandatemeli in direct su Instagram Se ne ho abbastanza e se mi convincono Mi devono piacere, devono essere abbastanza cringe Faccio un video dove registro e reagisco ai primi TikTok dei miei followers Ve lo dico Però dovete essere super cringe Almeno dovete superarmi Vabbè superarmi no però almeno raggiungere il mio livello di cringe io vi saluto, ci vediamo dopo domani con un nuovo video, mi raccomando, link in descrizione per le felpe petacolo, stanno per finire, questo è l'ultimo drop, fino a quando non uscirà un'altra collezione. Ci vediamo e non imitatemi, e non seguitemi, fa male. Però se siete nuovi iscritti commentate con un hashtag nuovi iscritti. Ciao!